Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Pokémon Let's Go Eevee. Nell'ultimo episodio abbiamo iniziato a incamminarci alla Lega Pokémon. Wow, che cosa emozionante. Vabbè, in, que in questo episodio finiremo la via vittoria e nel prossimo sfideremo la Lega Pokémon. Oddio, sfideremo, sconfiggeremo perché l'ho sfidata 30.000 volte e non ci sono riuscito uh, su 2, su 3. Sì, non è molto difficile perché io faccio schifo e intanto ci sono riuscito. Quindi se, se volete un gioco di Pokémon ma non vi va di sforzarvi forza troppo, comprate Pokémon Let's Go Eevee. Um, credo che Hitmon Lee non l'abbiamo mai visto. Uh, oppure un altro Pokémon che non abbiamo mai visto, non me lo ricordo. Però dovrebbe essere Hitmon Lee. Sì, era Hitmon Lee. <ride> Eh, perché me lo, me lo ricordo Perché il lì Quando si sbilancia cade a terra e muore <ride> E basta Abbiamo finito la battaglia Perché lui ne ha un altro ma l'avevamo già visto Sì questa grotta Ha un casino di Pokémon eh, anche, anche alle volte Pokémon che non abbiamo ma evoluzioni Di Pokémon che abbiamo già Quindi D'ora in poi non catturerò mai più nessuna, nessun Pokémon Perché non ci importa Ormai la nostra squadra è quella e quella verrà registrata sul registro del campione. Anche se dovrei dare dei nomi a Dodrio e, e Flareon. Non mi piace che solo ha reperto il Pokémon schifoso che ha il, il soprannome. Ma vabbè, ormai ho, ho finito. Cioè nel senso ho finito già di registrare tutto, quindi boh. Uh, sì, Solar Raggio è una, è una mossa Pokémon molto buona, uh, erba, però è come Fossa, cioè più o meno come Fossa, perché sì, ci mette due turni per attivarsi, solo che Fossa ti porta uh, sottoterra, quindi il Pokémon non ti può colpire, mentre, mentre um, Solar Raggio ti tiene in, in campo, quindi eh, sarà come non agire per un turno. Raiorn mi sa che non ce l'abbiamo neanche, però, boh, non lo prendiamo. Bye bye Raiorn, torna quando sarai un protagonista. Um, come avete visto lì, c'è un, un Poké Fanatico, credo che si chiamano così, no, Poké, sì, Poké Fanatico, um, quello, quello vestito da, da Slowpoke. Davanti a una scala e quella è, la scala, è una scala molto importante che ci porterà verso la lega Pokémon direttamente uh, Tauros è un Pokémon che non abbiamo ancora visto, almeno per quanto ricordi io E, e ora vedremo la battaglia contro di lui È un Pokémon di tipo normale quindi non ha molte debolezze a parte tipo uh, Mi sa um, i tipi lotta sono forti contro i tipi normali Ma non credo che sia quello il motivo per cui ho messo Eevee. Ah invece sì. Ah, mi sono ricordato. Ah e ora come stupido pure gli allenatori, um, gli allenatori normali, mettono in campo e poi si riprendono i Pokémon. Mm. Perché questo mi sa che aveva un Primeape, non me lo ricordo bene, però aveva un altro Pokémon e l'ha ritirato dentro. Come vedete lì che un Pokémon ha, uh, ha un difetto, mentre l'altro è in campo. Quello in campo è, è Tauros, mentre quello con un difetto che gli ho messo io è, è, den è dentro la Pokéball. Ball. Forza, Flareon... Usa colpo oddio <ride> perciò una, mo una mossa con un nome così generico è una mossa piuttosto forte <ride> usa il nuovo colpo e Flareon è a terra Wow che novità ah sei pure confuso per la fatica perché ho usato colpo due volte eh, Quella credo che sia una, una delle mosse che, che quando la usi le sei forzato ad usarla anche in il turno dopo tipo credo sia bolgibotta che fa così a taure si è confuso però si colpisce cioè non si colpisce da solo e colpo non è di tipo lotta quindi buonissimo si è colpito da solo ora non ha più energie, bam finita non c'è nessun Pokémon in campo vabbè lui aveva un altro Pokémon solo che lo conoscevamo già quindi non ci interessa molto dura via vittoria non così tanto non ci sono neanche arrivato alla a, a, a, a Via Vittoria quando, quando giocai a Pokémon Rosso mi sono bloccato al percorso 17 perché eh, boh, mi sa che avevo i Pokémon troppo poco livellati perché non, non attaccavo gli, tutti gli allenatori vabbè, eh, credo che non ci sono neanche arrivato ma è molto probabile che siano più forti gli allenatori lì La resistenza della squadra aumenta. Ah wow. Mossa fortissima, amico. <ride> uh, Mr. Mime credo che l'abbiamo pure già visto, ma per sicurezza lo lascio. Questa super esposizione con Ivi che aveva solo un punto vita, solo che con il mio amore è riuscito a sopravvivere. Uh, ho, usato, ho usato Bowser non perché di tipo acqua. Perché ha delle mosse di tipo. Uh, oscu oscuro? No, uh, tipo buio. Sì, buio. E, dovreb e dovrebbero essere. dovrebbero essere eh, super efficaci con i tipi psico, come mister Mr. Mime. So, non, per, non so perché sta, resiste sta resistendo molto. Ah, il riflesso è finito. Alla Kazam è un altro Pokémon di tipo psico perché questo è un giocoliere, per qualche motivo i giocolieri hanno i tipi psico. Ehm... Um, è, è, è finito Bowser, vabbè. Eppure quello non l'avevamo ancora visto. È l'evoluzione di Abra che non ha nessun cucchiaio, che poi dopo si è evoluto in Kadabra, che, che ha un cucchiaio e Kazam che ha un altro cucchiaio. Quindi l'evoluzione si basa ovviamente sui cucchiai. <ride> certo, il Pokémon cucchiaio. Eh, Abra, Pokémon no cucchiaio. Cadabra, Pokémon cucchiaio. Alakazan Pokémon doppio cucchiaio. Mega assorbimento che non fallisce mai. <ride> Intanto. Fortissimo. Solo a non ne valeva la pena perché è un Pokémon piuttosto debole quindi non ne vale la pena uh, aspettare per beh intanto mi ha vociottato pure lui però non ne vale la pena aspettare uh, per avere per avere un effetto più forte della mossa Che fortuna! È super efficace, no è un brutto colpo. Um, aveva senso però... Avere, non so perché, però um, mi, mi, mi ricordavo che um, elettro è super efficace contro Psico. Avrebbe avuto pure un po' di senso, tipo... Non so, de, de, um, la mente si spegne perché muori quando, quando sei vicino al, al, all'elettricità. Mm. Uh, e questo è il piano, sì, credo che sia questo il piano. Uh, che questo credo che sia un piano molto importante per uh, della via Vittoria. Giorgino, fantallenatore. <ride> i medi. Ah ok, non è ancora arrivato il... Oddio, mi ha ucciso tutti i, i Pokémon. Bowser è ovviamente è vivo perché lui è OP. Non ha alcun effetto, wow, davvero. Wow, sei un genio. <ride> Wow, revitalizzante max, il, il, il secondo revitalizzante max che prendiamo in tutta l'avventura. E che non si possono neanche comprare, quindi dovrebbero essere tipo tre. Uh, no, non è il piano. Non è questo il piano più importante. E la piccoletto, che ci fai qui? Sei venuto a sfidare la Lega Pokémon? Come puoi vedere, un, sono un un'affascinante poliziotta nel bel mezzo di, di un giro di. pattuglia. Per cosa? Ma ho comunque tempo di fare il tipo per te um, Grazie Cosa ha fatto? Eh, ecco mi raccomando Cioè mi ha, mi ha, mi ha curato i Pokémon Beh, meno male vede, che non, non ho usato neanche i, i gli strumenti curativi Ok, credo che sia l'ora di spostare il sasso. Lo dovete spostare qui sopra, così si può spostare anche in avanti. All'inizio mi sembrava impossibile, ma poi mi sono ricordato, eh, scusa, se lo, sp lo sposto in avanti posso spostarlo ehm. Um, cioè, se lo sposto sopra posso anche spostare in avanti e abbiamo sbloccato una parete solo che non è quella che volevamo sbloccare prima cioè la, quella che volevamo sbloccare è quella vicino al fanatico. ed ecco qui questo è un piano molto importante perché qui c'è qualcosa che ignoreremo e vedremo nel, tra due puntate, cioè la prima puntata extra. Eh, eh. Ma chi è quell'uccello? E perché non è, non è un Pokémon che possiamo sfidare? Mm. Perché continua ad ignorare i Pokémon? E perché c'era un Hypnulli che nel, nei giochi originali si può prendere soltanto al dojo? beh qui c'erano già stati e qui c'è di nuovo la parete con il fuoco fanatico um, qui vicino c'è pure un pulsante per sbloccare la parete ovviamente solo che abbiamo bisogno anche del del blocco e come vedete dal dall'orario sta pure già finendo la parte qui ho provato a spostare quel masso lì solo che non va avanti sulla, sui sui su, sulle discese allora come vedete la parte sta pure già per finire uh, infatti è pure molto corta perché non è non è affatto complicato bisogna soltanto cercare un, un blocco per portarlo qui non è in questo piano però e scusa come facciamo a portarlo Eh, vedremo Qui non mi interessava neanche tanto eh, sconfiggere tutti gli allenatori perché l'importante per me era finire la parte e.. E basta. Dragon Dragonair, un, un Pokémon che non c'entra niente con la sua evoluzione di dopo. E che, che so che è, è, è odiato per questo. E credo che sia anche il primo Pokémon di tipo drago che incontriamo in tutta l'avventura. Perché, come i Ghastly, Hunter e Gengar, che sono l'unica. l'unica. l'unica evoluti cioè eh, linea evolutiva di tipo spettro ehm, di questa generazione. Gli unici pokémon drago che stanno nella prima Sono um, Dragonair, Dragonite e poi le, la, la pre-evoluzione di Dragonair Di cui non mi ricordo il nome Non è molto efficace però l'ho scottato e a quanto pare contro i tipi di drago non è molto efficace l'acqua, la, ok? Ah, e credo che sia questa la battaglia in cui um, per la prima volta, um, cioè per la prima volta sì, diciamo, um, Bowser è, è all'uno di vita. E ci rimarrà per molto tempo. <ride> cioè, um, nelle, nelle parti tagliate ovviamente, perché ormai di battaglie non è che ne dobbiamo vedere tante. Uh, qui, Bowser uh, ha, è a uno di vita, e è sopravvissuto a un, a un sacco di attacchi. Senza mai farsi beccare. Qui ho del tutto evitato la fanta allenatrice perché avevo molti Pokémon morenti, nessun... Ecco, qui c'è un sasso che dobbiamo, dobbiamo spostare. Uh, non ho, non avevo un sacco di Pokémon morenti, nessun uh, oggetto curativo e, e quindi nessun rimedio, quindi non, um, non potevo farci nulla e, e quindi ho evitato gli allenatori a parte quel poche fanatico davanti alla scala che non si può evitare ora ora siamo al, al piano di sopra rispetto al poche fanatico e ora abbiamo mandato il, il sasso sotto per poterlo portare al, al pulsante credo di aver tagliato la parte qui perché è inutile basta Basta spostare il sasso in, in linea retta Invece no, non ho tagliato, wow Beh posso dirvi anche che uh, off camera ho, ho sconfitto alcuni di, degli allenatori che ho, mh, ho lasciato indietro e ho sconfitto alcuni allenatori dei, dei percorsi 12, 13, 14 e 15 di cui vi parlavo nella scorsa parte che avevo lasciato indietro perché non, non mi andava di sconfiggere così tanti allenatori visto che era del tutto inutile perché il, il, il percorso 12, 13, 14 e 15 servono soltanto per arrivare a Fuziaboli dove eravamo già arrivati E non mi andava di aggiungere una parte in più soltanto per fare quegli percorsi. Vabbè, sconfiggiamo questo. Um, e, e perché l'ho fatto? Perché i Super 4 sono davvero tosti. Sono dei boss finali migliori di Bowser in New Super Mario Bros. Wii, Bowser in Super Mario 3D World e Bowser in, in Super Mario Galaxy. Perché lì sono, vabbè, come vedete Bowser è rimasto a un di vita. Quindi tutti i Bowser sono molto deboli. Solo che il mio persiste. È super efficace, ma Bowser resiste perché mi vuole bene. E giù di morale. E giù di morale, però mi vuole bene ancora, E quindi resiste. Bowser evita l'attacco Ha un di vita Sto uccidendo un, po un altro Pokémon A livello? Che livello è questo? Livello 46 a un di vita E io livello 50 è qualcosa 53 52 Likitung era l'unico Pokémon Che ci rimaneva E ora Bowser è morto Quindi era, e, e, e abbiamo uh, E abbiamo finito le cure anche, e, e Bowser era l'unico Pokémon forte che ci rimaneva quindi niente. Ora dobbiamo solo sperare che non ci siano più allenatori importanti. E per fortuna, qui c'è un'uscita per la grotta, musica emozionante. Percorso 23, ma non è tanto pieno. Il percorso 23, perché qui c'è qualcosa. Tantan, tan, tan. tan, tan. Questo è l'altopiano blu, dove risiedono i Super 4, che dobbiamo sconfiggere nel prossimo episodio, però. Tu e Danimitiz, ammirate insieme alla Lega Pokémon. Bebe! Andiamo, mettiamocela tutta. Conto su di te. Non mi piaceva, né andiamo, né, né conto su di te. Quindi ho messo. Me, mettiamocela. Tutta. Che per qualche motivo ce la fa scegliere la frase. E niente, ora siamo circa pronti per <ride> con dei Pokémon morenti. Siamo circa pronti per la Lega Pokémon. Yeri! Ehm, nella prossima parte la sfideremo e sconfiggeremo.